e l'amore mia scabinissi confusa mi portò da pensarti dove il amore mia sopra lo mare il vento mi portò da negocarti l'unico il cuore mio che ogni momento l'amore canta i cittadini da tua. E mentire. E mi amo di contorno per la distanza. E mi amo la distanza. E mi amo per la distanza. E mi amo per la distanza. E mi amo per la distanza.